Hola, buongiorno a tutti. Anche oggi vi voglio presentare una cosa interessante. Innanzitutto voglio passare prima a salutare a Mario, un collega che lavora con me nella messa squadra. Lui lavora contro troppo l'età. Tempo addietro lui aveva realizzato una casetta per le bambole, per la nipotina e io ho mostrato delle foto su una casetta che ho realizzato anch'io. Non è per le bambole, ma pensi per i ricorcini di India. Per realizzare questa casetta qui dopo nei dettagli vi faccio vedere un altro video in cui vi illustro tutto, tutta la struttura. Per realizzare questo qui ho fatto un giro di diversi negozi di animali e ho, ho visto alcune foto su internet. Tutte quelle che vedevo io erano solo su un solo piano. Visto che ce ne sono due e amano avere oh, un certo spazio per camminare, allora che cosa ho fatto? Ho realizzato sui due piani due, due um, zone per, uh, per fare nascondi, per farli posare una con l'accesso con la scaletta e l'altra con l'accesso dietro tutti quelli che vendono hanno tutta um, la parte sotto vuota allora io per risolvere questo problema ho, ho realizzato questi pezzi che si possono spostare, che si possono togliere, almeno così si può anche pulire eh, all'interno. Sia sopra che sotto. Un'altra particolarità di, questo, di questa eh, abitazione dei porcellini è il fatto che durante l'inverno viene automaticamente riscaldata all'interno, poi lo vedete nel video, porta delle lamine in metallo su questa zona qui, del, della struttura qui verranno applicati dei, dei riscaldatori di silicio che verranno controllati da un dispositivo che starà qui in questa zona qua in questo modo i porcellini durante l'inverno possono avere la temperatura ideale per, per vivere la temperatura più o meno si aggira tra i 18 gradi e i 24 la loro temperatura ideale sarebbe più alta del 20 Comunque, io li tengo su 18 per non tenere uno sbalzo termico troppo alto in inverno. Ehm, che c'è da aggiungere? Ah, solo il fatto che il legno utilizzato è un legno che non è tossico per i porcellini. Infatti, loro ehm, hanno eh, particolare necessità sui tipi di elementi da utilizzare per le casette. Infatti, le casette, casette dovrebbero essere realizzate in plastica o in carta perché almeno meno se le non, non rischiano un'intossicazione, oppure un legno eh, adatto a loro, il legno più adatto sarebbe quello di olivo, oppure io ho utilizzato un multistrato, e in questi tipi di multistrato non c'è quel tipo di legno che possa fare male a loro. Eh, parti metallo eh, non ce ne sono molti, effetti mi sono limitato al minimo eh, per i chiodi, a me per evitare che loro arri arrivano a rosicchiare sui punti metallici. Qui porta due finestrine in modo da far circolare uh, l'aria per non creare un ambiente che poi dopo puzza eh, e nient'altro. Uh, più avanti seguirà un video, uh, magari non aggiunto a questo qui, ma separatamente, dove vi mostrerò come applicherò uh, le, i due elementi di periscaldare, perché poi devo fare anche la traccia per portare i cavi avanti. E quest'ultima cosa qui la dedico a Fabio, visto che Fabio, un elettricista dove lavoro io, si lamentava sempre che non riuscivo a fargli vedere un video dove io manualmente facevo qualcosa. Di questo progetto qui vi allegherò un pdf o un link così vi do prima le misure se volete realizzarlo anche voi. Ok, vi ringrazio del tempo che mi avete dedicato e vi auguro buon lavoro.